Allora, M Marco Stanton è, eh, il, è quello che ha fatto il report, cioè è quello in, per cui in base ai dati che S-Drive legge da 15 anni lavora a questo progetto, cioè è il papà. Del report, quindi è quello che è il maggiore esperto al mondo perché voi leggete il report proprio perché l'ha fatto lui: è il miglior esperto al mondo in grado di dirvi come S-Drive funziona. Ed è per questo che è qua. E quindi è un privilegio averti qua, Marcos. Thank you very much. E naturalmente c'è l'interprete. In questi dieci minuti so che tradurrà, eh, sparnerà Mike Andolfo, eh, alcuni di voi lo conoscono già perché ha ha, è da interprete ormai e lavora con noi da tanti anni e, e quindi Grazie. Okay. Mm. ci siamo ci. allora lui parla senza microfono e tu traduci o vuoi il microfono o, o anche lui anche lui col microfono e penso sì che sia. sì o no per te, te. Sì, per me no, no ah ok non so fare il pubblico, pubblico. certo sì, sì. Sì. dottor Marco Stanton eh, è medico esperto in medicina funzionale presidente dello stress sedativo in Germania eh, lavora con numerose società scientifiche è speaker in moltissimi congressi nazionali e internazionali e, e quindi aiuta proprio tutto il mondo a comprendere <coughs> come si legge il report e soprattutto cosa può fare S-Drive per la nostra salute Thank you, uh... Giorgio and Manuela, for providing this big family in a shared spirit. And um, today, I don't want to talk about singular facts. I would like to talk about a frame of mind under which the idea in working with the S-Drive and the report um, can be seen. Eh, buongiorno a tutti e desidero ringraziare Giorgio, Dottor Giorgio Terziani e Emanuela, per l'invito e per aver organizzato questa meravigliosa famiglia che qui oggi è convenuta io sono qui oggi non per parlarvi di fatti eh, singoli fatti ma per parlarvi di un concetto fondamentale um, before we head off my name As I've been introduced, is Marcus Stanton, I'm residing in Germany, in the north of Germany, in the uh, town of Lübeck, on the coast of the Baltic Sea, uh, up here. Originally born in the United States and grew up in Germany, so uh, this is where I live nowadays. The idea um, of Introducing Yes Drive and the idea um, behind working with the report is to enable to help the people on their way in their life. Thank you. Thank you. Thank you. Thank come eh, sapete perché sono stato presentato e vivo ehm, a Lubecca eh, in Germania settentrionale, sono nato negli Stati Uniti d'America e però oggi vivo in Germania. Quindi oggi parlerò, come dicevo prima, di un'idea, il concetto, l'idea è l'S Drive e il suo report, il suo report che serve per aiutare le persone a vivere una qualità di vita migliore. So, at looking, it doesn't matter which problem you look at. If you look at a problem in the machine, if you look at a problem in society, if you look at a person's health, there always is the question, where does it come from? Quando osserviamo un problema, qualunque tipo di problema sia, che si tratti di una risoluzione meccanica che cerchiamo oppure qualche cosa che ha a che fare con la società o che abbia a che fare con la salute, bisogna partire da un approccio. Quando si affronta un problema, quindi talvolta si... Eh, Vede qualcosa di analogo a questo? basis of literature and of academics which one of the two is for this fault. Quindi si va a fare ricerca in letteratura anche in accademia per vedere dove sta la causa del problema, è l'uno o l'altro di quei due elementi. Now, Ovviamente questi due gruppi are about to smash their heads who è responsible, ma you can laugh at it because you look at it from a distant perspective. Ora, noi possiamo ridere perché stiamo inquadrando da una prospettiva di distanza. Però, questi signori qui sono lì sul punto di litigare e and academics are the basis of what we do, what is responsible, what is the single cause? Pertanto, quando gli accademici, eh, e noi chiaramente ci rivolgiamo agli accademici, ti dicono qual è la causa, qual è la responsabilità di un determinato fenomeno, what is the one sickness, the one diagnosis that the person has? Come dire, è come dire, qual è quella patologia, quella singola diagnosi per quel paziente. E vanno alla ricerca di quel minerale, di quella vitamina di cui è carente. Lo capite tutti che questo non è l'approccio da seguire. Ma ancora, avere un paziente in fronte of you e' 10 numbers is hard. È difficile quindi avere un paziente davanti e cercare di collocarlo in una casella. Actually, the S drive and the report doesn't even want to spring in the same, uh, battle ring with, with that. Ora, l'S-Drive e il report però non vuole. Eh, Entrare in gioco con questi meccanismi e questi approcci che ho appena illustrato. È stato creato per aiutarti a trovare risposte e per darti, fornirti degli impulsi. per per questo non parliamo di risultati, di esiti, ma parliamo di indicatori. E la parola corretta da usare è indicatori. The idea is to expand the view, to expand the horizon, to embrace perspectives and information that might have been lost. L'idea è quella di espandere la visione e abbracciare prospettive che potrebbero essere andate perdute. So, the using the S-Drive and using the report interpretation is not in competition with what you do. Quindi l'utilizzo dells drive e l'utilizzo del report che ne consegue non è e non deve essere in concorrenza, in competizione con quello che fate già. È un asset aggiuntivo, è un addendum, qualcosa che vi permette di espandere la vostra prospettiva. E shows vi mostra le cose anche secondo una modalità diversa, soprattutto per un fattore. The idea is to ask the body. Quindi l'idea qui è questa: noi facciamo la domanda all'organismo al actually, corpo umano. Actually saying the body is wrong that's too the Dire il corpo è già sbagliato. Dovremmo sostituire alla parola corpo organismo uh, la parola entità. So, you have a person and you have what we call the allora, abbiamo una persona e abbiamo anche il suo campo bioinformativo. L'idea è di il contenuto e Quindi, l'idea è quella di porre la domanda che ci dà la risposta su quali sono le informazioni all'interno di questo campo. Quindi, le cose sono quindi vengono rilevate, eh, rilevati elementi che si trovano all'interno di questo campo informativo. And you an in form of a e ricevi la risposta sotto forma di risonanza. This could be Questa risonanza potrebbe essere normale, It could be potrebbe essere accentuata potrebbe essere diminuita Ma tu chiedi un la domanda la fai al sistema nel suo insieme relativamente a quell'informazione and you by and e continui facendo ulteriori domande e analizzando altri aspetti so let's take this nel Adesso prendiamo questo esempio e portiamolo nel campo del vivente. One person to another, una persona comunica, parla con un'altra persona. Asking questions, giving information, whatever it is about. Fa domande, fornisce informazioni. And you will receive, hopefully, a form of answer e si auspica di ricevere una risposta. When you speak about things that the person likes, you will see there is a likely answer to it, a nice and positive answer. Quando la domanda o il dialogo è su cose gradevoli, la risposta, la reazione è altrettanto lieve allegra. If a person is if you address a topic, that is a stress or a stressor for a person, you will get a stressed answer. In fact, there are even systems that detect the voice of a person to detect what elements are stress for a person and what are not. Infatti, ci sono dei dispositivi che sono in grado, di, in grado di rilevare il tono delle espressioni per individuare il tipo di energia che c'è, se è di stress It'll o di altro. The audio. Si fa l'analisi dell'audio per misurare e rilevare questi elementi. Ok, ma back to this example. You get a resonance on the question you've asked. You get a resonance on the information you've given. You get a resonance just by the person being there. Quindi torniamo al nostro argomento: tu nel porre quel quesito ricevi una risonanza. La risonanza sullo stato della persona, sull'umore della persona e su dove si trova in quell'istante. The way Ebbene, l'approccio tradizionale, come tutti sappiamo, è quello di analizzare le statistiche, i risultati degli analisi di laboratorio, eccetera. tutti questi metodi tradizionali sono fantastici, vanno benissimo e possono essere continuati. If you see sad, you Se osservi una persona e vedi che quella persona è caratterizzata da tristezza, tu vai a le statistiche, i dati statistici relativi a quel contenuto. And you will think about, okay, as a doctor, as a practitioner, as advisor, i now have to decide which of these factors are the one responsible for the being vari fattori e a quel punto come medico, come di persona, devi decidere quali sono quelli appropriati per il caso specifico per quella persona. So I'm asking you. We got a person um, 55 years old, male, um has the following parameters. Quindi, vi faccio questa domanda. Abbiamo un paziente, eh, un uomo, 55 anni e presenta questi fattori. He has enormous problems paying his mortgage on the house. He has, um, health issues because of high blood fat. Per esempio, eh, ha problemi a pagare il mutuo. Ha problemi di salute legati a elevati contenuti di grasso. Nell'organismo. Sta per essere licenziato perché l'azienda la stanno vendendo alla concorrenza. Qual è il fattore che determina la tristezza di questa persona? And you know what the would be? Sapete quale sarebbe la risposta? You can that è facile rispondere. Ask him. Ask ba him. Basta chiederglielo. Ask him. <laughs> Why are you sad? And la, you know doma la domanda è: Perché sei triste? Cosa risponderà? My wife ran away. Dice: Perché mia moglie mi ha abbandonato, mi ha lasciato. You see? To from the Quindi tentare di estrarre dai fatti che sono stati presentati non ci presenta il quadro reale di quello che sta succedendo. That's why it's so to ask the per questo è così importante fare la domanda direttamente al sistema. And this is what the S -drive does. Ed è questo che fa l'S drive. Now, Adesso la vostra mente gira e dice "Sì, io conosco uh, i concetti della risonanza, dei campi". E Io so che se una persona è molto malata il sistema è chiuso. If you take the heart rate variability of that person, it's ah uh, very fixed, very dense and uh, Per esempio, uptight. se consideriamo la variabilità del ritmo cardioco di quella persona, vediamo che è molto molto intenso. Okay, well, an so Ma allora possiamo chiederci come possiamo uh, operare, lavorare con questo dispositivo se il sistema è chiuso. E, e sotto stress così. Ma questo è il modo di pensare sbagliato perché è come se volessimo far sì che un'identità faccia la domanda a un'altra entità. Il sistema goes behind and looks at the cells, it looks at the blood, it looks at the systems. Invece il dispositivo, il test che noi facciamo va al di là di questo, va a vedere eh, l'apparato cellulare, il sistema eh, nel suo dettaglio, i suoi componenti. Per questo quando nel report vediamo per esempio la panoramica generale eh, troviamo risposte quali carenza di sonno. I mean, which laboratory value represents a lack of sleep? We don't know one, do we? Qual è quel valore di laboratorio che rappresenta l'indicatore che ci dice che c'è una carenza di sonno? But here both is done, an intelligent a question, an intelligent system and intelligent answers to provide an as is answer. Qui invece abbiamo una, una serie di elementi di intelligenza, cioè una domanda intelligente che pone la questione al sistema intelligente che dà una risposta intelligente. So to transfer that example to another thing, if the lab result says there are certain metals missing, there are certain vitamins missing, there are other things missing, then okay, that could be the case. Se, quindi, lo riportiamo all'altro esempio, quello delle analisi di laboratorio, se il risponso è che ci sono carenze vitaminiche o di minerali, eccetera, noi possiamo dire va bene, quindi questa è una possibile causa. E non dico che questo non sia vero perché chiaramente è una rappresentazione reale dei livelli nel sangue. But the idea is to ask the what is Ma invece l'idea qui è quella di chiedere al sistema nel suo insieme che cos'è che sta succedendo. And the system will give the answer I have a here in this metabolic pathway, in this organ in this functional system. E il sistema darà la risposta. Il mio problema è qui questo percorso metabolico relativamente a questo organo eccetera. So this is why I'm consuming this and this vitamin to take a metabolic detour to try to circumvent the problem. Ecco perché poi consumo questa vitamina per uh, circonvenire al problema uh, bypassando quel percorso metabolico. This is the cause why I'm using up so much of this mineral because I needed to be the active enzyme to help in the process. Questa è la ragione per cui io consumo più o ho più bisogno di questo minerale per attivare quell'enzima che possa attivare quel processo. So this is a dynamic picture of actual Quindi questa è un'immagine, un quadro che riceviamo che è dinamico di quello che è in corso. Scusate se ho demolito la lavagna. That, that's the <laughs> German part, that's the German part. Okay. All right. so. so we ask ourselves, can or should we reduce processes? Um, I, I don't need it anymore, thank you, grazie. Uh, should we reduce the processes on singular aspects or should we look at the dynamics? Allora, quindi eh, la domanda che ci poniamo è dobbiamo, dobbiamo concentrarci sulla dinamica oppure dobbiamo concentrarci sui singoli processi per modularli o ridurli? Se per esempio osserviamo il DNA, eh, ha a che fare col processo di metilazione? Is it about the aspect of shortening of telomeres? Is it about histones? what is it about? Allora, riguarda gli stoni, oppure riguarda la lunghezza dei telomeri, queste sono le domande che potremmo and, chiederci, and to, to use a German proverb: every year a new swine is chased through the through the village? E per usare una, un proverbio, una metafora tedesca, dice ogni anno un nuovo porco viene e eh, eh, viene inseguito lungo il villaggio. And is that. Is that. That e tutti parlano di quell'argomento. E invece le cose non funzionano così. Everything everything. Perché tutto influenza tutto. if there is a psychiatric problem with a person that person still suffers from bodily dysfunctions perché se il paziente ha un disturbo psichiatrico quel paziente soffre comunque di problemi fisici anche if a person suffers from an emotional disbalance the body will suffer as well if the person has a body problem then that person might be depressed there is no division non esiste divisione. Se una persona ha problemi e disturbi emotivi, questo ha un impatto sul corpo, sul fisico. Se ha un disturbo fisico, questo ha chiaramente un impatto sul suo stato emotivo. And there is a cross e chiaramente ci sono poi anche le influenze trasversali che si incrociano. Vi do un uh, piccolo esempio solo per lanciarvi anche dei, dei termini complicati. Like the DNA life. Come dire, affermare che il DNA determina la vita. In the 60s, con Watson and Crick and the whole DNA revolution, that seemed to be a super, super New way of at Dopo la scoperta di Watson e Crick chiaramente negli anni e nei decenni successivi, questo era diventato il dogma, e tutti seguivano quella tendenza, ma that is just one way a facing, because also there is an influenza on the DNA, just as well. <clears throat> Eh, questo ehm, è solo un modo di pensare, perché oggi sappiamo che ci sono fattori che influenzano il DNA. Per esempio, se Se prendiamo, per esempio, le citochine, che sono il sistema informativo del nostro sistema immunitario. Those, for example, have a direct influence on the DNA and the regulation and the protein expression, etc. Questi hanno un impatto sul DNA, sull'espressione delle proteine, etc. In fact, it goes so far if a person lacks. From an extreme leaky gut syndrome, some bacterial strand from bacteria from the gut might even be incorporated into our own DNA as an evolutionary process. Addirittura, se un paziente soffre da intestino gocciolante, questo potrebbe portare anche qualche ceppo batterico a penetrare il DNA. Quindi, so the idea. Um, is not to singularly look at the DNA and its Quindi, l'idea non è quella di andare a esaminare a controllare a vedere il DNA nella sua espressione, the idea né è quello di andare a indagare esclusivamente le citochine. The question and the idea is to what influences what, and what is the result of the sum of all these influences. La domanda e l'idea è quella di vedere che cos'è che influenza che cosa e qual è la somma del risultato di queste influenze. Maybe. The big lack that we're is how we look at it. Forse la nostra più grande carenza è il nostro modo di osservare e guardare queste cose. We try to find the factors that are responsible for the immune system, noi andiamo alla ricerca di quei fattori che sono responsabili per il sistema immunitario, per il sistema metabolico e così via. E forse questo potrebbe essere paragonato a quella ricerca che noi facciamo nell'ambito emotivo for the love with a partner to relate the rest of the world to these. Noi siamo alla ricerca di una casa, di un luogo dove noi possiamo sentire l'amore, magari trovandolo attraverso eh, la relazione con un partner, proprio per andare a cercare e a trovare quella casa che c'è, di cui abbiamo bisogno dentro di noi quindi se noi andiamo a cercare o a ricercare l'interleuchina 1 le prostaglandine eccetera noi stiamo andando alla ricerca di quelli che riteniamo essere i fattori della vita and expanding the mind Beyond the things you can grab with your hands, which are haptic. E portando ad espandere la nostra mente per andare oltre le cose che sono tangibili, andare a cercare oltre. The finer you look into details, the smaller the details get, the more you will find it again opens into a new field, and opens into a new field. Più vai nel dettaglio più vai nell'infinitesimalmente infinitesim piccolo più scoprirai che si aprono nuovi orizzonti e nuovi campi in Ora in matematica sapete quanto io sia appassionato della matematica c'è un nome per questo It's called fractal a fractal way of looking at things e Sto riferendomi ai frattali. But don't get caught in the same mistake by saying oh the smaller you get the more it opens, the smaller you get the more results you get. That's not exactly true. Però cerchiamo di non commettere lo stesso errore e di pensare che più diventa piccolo e più si apre, più diventa piccolo minuscolo e più si apre. Questo sarebbe comunque un errore. Actually, the more you look into the detail, the more you go towards the core and the basis of things invece più vai nel dettaglio più ti avvicini al nocciolo al cuore della cosa and the interesting thing is the smaller you get the smaller you get the smaller you get you cannot weigh things anymore in terms of kilograms or grams or anything like that you are starting to go over the threshold of losing e going into energy. E più andiamo nel minuscolo, più entriamo nell'infinitesimale eh, e piccolo, più non siamo in grado di misurare con, in, in termini di chilogrammi o grammi, eccetera. E quindi eh, entriamo in quell'ambito, in quella sfera, in cui la materia non è più materia, ma diventa energia. But what you will find is. That certain patterns, certain yes, patterns repeat themselves. Però, a questi livelli di infinitesamente piccolo, troviamo degli schemi: dei pattern, quindi degli schemi. The last time I was here, I uh, present um, an aspect which I was asked afterwards to talk about again. La volta scorsa ho parlato di un uh, tema e eh, mi è stato chiesto poi di reiterarlo e di parlarne ancora. And I will do that shortly to uh, give you an understanding of patterns. E adesso lo farò tra poco per darvi un'idea e una comprensione di che cosa intendo per schemi. We did look at some mathematics last time, ok? Fine, I'm not Ricorderete che abbiamo parlato anche un po' di matematica la volta scorsa? Va benissimo, adesso non ci entrerò. Poiché la volta scorsa ho uh, sorvolato fatto molto velocemente questo discorso, adesso voglio farvi rivedere qualche slide per concentrarci su alcuni punti. To punish you, it's in ti chiedo scusa, ma questo è in tedesco um, in 1969. A Russian scientist looked at the average uh, size, length, and weight of different species on Earth. Quindi, un uno scienziato russo nel 1969 ha esaminato uh, le dimensioni medie di varie specie animali. Che vivono sulla terra. Later on, he expanded that into the fields of non living uh, objects like stars, like constellations. Poi, ha esteso questo suo studio uh, anche su uh, entità non viventi, quindi come le stelle e altri corpi. Of course, all fellow scientists just laughed at him by saying, What a piece of nonsense, because you get. Tutto, i risultati, sizes, qual è il senso in that? E quanto è stato aggredito, attaccato dai colleghi scienziati che hanno detto: Ma quali sciocchezze queste? Che cosa vuoi ottenere con queste misurazioni, con queste medie? ancora, ho stato chiesto di esplorare questo quindi è stato Poiché mi è stato chiesto di espandere su questo concetto per inquadrarlo in prospettiva, Allora, dico questo: che questo scienziato era invece molto in gamba, intelligente, ha preso i suoi risultati e li ha tracciati su una uh, tavola logaritmica. Because Mr. Euler was very, very smart in finding e la base del logaritmo in natura molto. Perché il signor Euler, appunto questo scienziato era invece molto molto in gamba, ha trovato poi uh, the the e. Ha trovato il numero e che è il logaritmo naturale. And if you use a logarithm on these results, this science, the scientist e se usi questo logaritmo uh, ripetutamente trovi dei risultati prevedibili. Per esempio, trovava dei risultati e poi trovava un campo nella sequenza in cui non c'era alcun risultato. Again, repeating. Results, results, no e quindi si ripeteva questo schema, praticamente due campi con un risultato, un campo senza risultato. Now, of course, it, that's a that's allora, chiaramente questo è un fenomeno, ma non può essere considerato una spiegazione. What is interesting is that same phenomenon is found in nature as well. La cosa interessante è che questo stesso fenomeno si riscontra anche in natura. Se noi per esempio consideriamo il modo tradizionale di trattare le onde elettromagnetiche, How does the wave look in Come si presenta visivamente un'onda un elettromagnetica in what fisica? It, what does it look like? Come si presenta? Come è visivamente. A sine wave, right. Esatto, è una curva sinusoidale. Yeah. If you look at it from the side. Chiaramente se la si vede, la si inquadra da quella prospettiva laterale. It's a spiral, but you look at it from the side then it becomes that way, but it actually is a spiral. È una spirale, solo che la vediamo in quella maniera sinusoidale perché la stiamo inquadrando lateralmente. A left turning spiral. Peraltro è una spirale che gira uh, ruotando verso sinistra. But there are different forms of waves which we normally don't look at. Però ci sono altre eh, forme di onde tradizionali che noi non vediamo. And those are scalar waves or so-called longitudinal waves. Sono quelle che chiamiamo le onde longitudinali o scalari. They don't spread from one place to the other, they connect the two places one another as one standing wave in between. Non si espandono da un punto all'altro, ma connettono i due punti, stabilendo una comunicazione tra i due. Which means it gives information and receives information. Questo vuol dire che invia informazioni e riceve informazioni. So, giving information and receiving informazioni. Questi sono i due movimenti nel fornire informazione e nel ricevere informazione. Which is E che è una figura, una rappresentazione figurata che conosciamo benissimo, perché rappresenta le eliche del DNA. One strand going that way, the other one going the other way. Un'elica che va in una direzione e l'altro che torna nella direzione opposta. Going through the uh, entireness of all results. Se infatti consideriamo la totalità di tutti i risultati, you have an enormous pool when you go from the biggest, which is the size of the entire universe, to the smallest, which is nothing. Abbiamo un enorme pool quando andiamo dalla dimensione più grande che è la dimensione di tutto l'universo all'opposto la cui dimensione corrisponde al nulla. This pattern result result no result result result no result will repeat itself. Questo schema risultato risultato non risultato risultato risultato non risultato si ripete. If you build ships in a certain length some lengths work and Float, some are so unstable they will sink. Infatti, quando si costruiscono imbarcazioni, se si costruiscono di una certa lunghezza, galleggiano. Se invece si sbaglia la lunghezza, affondano. planes, some sizes fly, some don't. Lo stesso vale per gli aeroplani. Alcune dimensioni di aeroplano volano e altre no. In weight, you have a certain weight. E' you try to lose that weight and you lose some and then you are in a vacuum of nothing and if you don't really pull through and pull through and pull through you're back on the stable point again. lo stesso uh, quando si cerca di perdere peso tu perdi dei chili, perdi dei chili, perdi dei chili. Arrivi a un punto in cui c'è zero perdita, pur continuando a fare la stessa cosa. Se tu non persisti e vai oltre quel punto, torni indietro e riacquisti il peso. Now, what is interesting is if we look at these dimensions here, in between the size of the universe, and literally nothing means the smallest point we can imagine. Se noi quindi per esempio consideriamo queste, questo spazio che c'è tra eh, il, la cosa più grande quanto l'universo e la cosa più piccola che è corrispondente al nullo e vediamo le dimensioni che si collocano tra i due estremi, Then we're at, ask two about a wave. faremo due domande a questa onda. What is its Qual è la tua frequenza? Quindi qual è la frequenza dell'onda so E qual è la caratteristica di uno dei lati della curva? Perché chiaramente questa parte qui che abbiamo centrale è un punto di attrazione particolare. The most. La risposta è che la frequenza di base di questa onda è la frequenza media di cui è composto l'intero universo. È la frequenza del protone dell'idrogeno. Exactly e il punto di attrazione che si colloca esattamente qui al centro è della stessa dimensione del DNA. So, above from and messages, Quindi al di sopra della genetica e dei messaggi codificati, il nostro DNA è un'antenna che ci permette di collegarci con le frequenze dell'intero universo. Of quindi in contatto con la creazione of this beauty of god of the of the divine principles la bellezza del divino e dei principi del divino and you understand now that health residing in health means resonating with these frequencies and not being health is Out of these e quindi comprendiamo bene che essere in uno stato di salute significa vibrare con queste frequenze ed essere in uno stato di non salute significa essere usciti da quelle frequenze e potete anche chiedere, ok, la well, frequenza è quella di un hidrogeno, di of proton. Ok, ma allora vi chiederete: va bene, la frequenza del protone dell'idrogeno. E tu mighty, ok, well that's maybe 98 of the is built on Direte, ma questo è logico perché il 98 del, dell'universo è costru, costituito di idrogeno. Ma might also be causa altrous why that is the reference. Però, ci potrebbe essere anche un'altra causa del perché questo è il riferimento. Il protone è forse l'entità più stabile che noi conosciamo. Every atom has an Ogni atomo ha un emivita, un emitempo. And That of a proton is so big it is estimated to be around 10 to the power of 30 years. E quello del protone è la più elevata che ci sia, perché si stima che sia 10 alla trentesima di anni. Okay. But we were talking before, I mentioned before our search and look for a basis. Allora, prima parlavo di questa nostra ricerca eh, di una base, una base sicura. The point is um, the old atomic model according to Bohr, Niels Bohr, is very... Uh, let's say... Mm, rough. Allora, il vecchio modello, quello di Niels Bohr, Fatemelo definire è un po' grossolano. Dovrebbe essere rappresentato un po' in maniera diversa. It's not a heavy proton here and un super light electron flying around in circles? Perché non è così, cioè non è che c'è questo protone enorme pesante qui e poi questo elettrone leggerissimo che gli gira attorno. Uh, non full, ma più corretta, sarebbe un centro di charge positiva e un cloud di charge negativa intorno. Una rappresentazione figurativa più appropriata sarebbe questa, cioè una carica positiva molto forte al centro e poi una nebulosa di carica negativa che lo circonda. Not a hard body, but a field of chance of a density. Quindi, non un corpo solido, ma un campo di eh, possibilità. Che lo, che un campo di possibilità. Now, one one of the of that is the Un duemillesimo del peso di questa entità è l'elettrone. And one nine hundred ninety of the weight is in the proton. E 1999 esimi di questo uh, de, del peso e nel protone. But if you remember from before you don't weigh this in grams you weigh this in mega electron volts. Ma questi sono mega uh, volt mega electron e quindi non, non è misurabile in grammi il peso. So one part very densely charged one part charged the same way but much lighter. Quindi abbiamo di Qui ha a che fare con due cariche, una carica con una enorme densità e una carica molto molto poco densa. I will try to give you my picture of a base which I talked about before. Adesso cerco di darvi la mia immagine di quella base, la base di cui parlavo prima. You could consider the proton to be the base because it's the basic frequency. Potremmo considerare il protone la base perché è la frequenza di base. E potremmo considerare l'elettrone come il cambiamento perché è questo che viene offerto, fornito. Over Segnali sulle membrane. Anti processi antiossidativi. Transport through membranes, whatever, that all is mainly comprised of electron transfers, Che vengono trasferiti e comunicano attraverso membrane. Queste sono uh, trasmissioni di elettroni. Burning glucosis is a transfer of electrons onto other uh, molecules bruciare glucosio significa trasferimento di elettroni da una entità all'altra, so all right, quindi se mettiamo insieme un'equazione quindi se noi sommiamo la base al cambiamento qual è il risultato? La risposta è poco matematica. si chiama vita. Quindi l'idea è quella di simultaneamente osservare la base e la dinamica. Where do we find the answers? in genetica? E dove troviamo le risposte? Nella genetica, nei processi biochimici, waves and only on the spectrum, per quanto riguarda le onde sullo spettro elettromagnetico, Quantum mechanics. nella meccanica quantistica. è di guardare The of the field. La risposta è di vedere il campo e la dinamica nella sua interezza. So that's the point. To add it all together and to ask the question: How are you doing? Questo è il punto, cioè sommare tutti questi elementi e questi fattori, e poi porre la domanda. Of the Questo è il modo di lavorare, di operare, di procedere, in modo da tener conto di tutto l'insieme degli elementi e dei componenti dell'individuo. So, no matter what you look at, is important to see what the individual constellation of that quindi indipendentemente da dove andiamo a compiere la nostra indagine, con quali strumenti, quello che conta è osservare, inquadrare l'individuo nella sua interezza. Illnesses and pathology typical summations of typical cases. Le malattie non sono altro che la sommatoria di eh, casi tipici. The point is um many patients actually fall in between this raster e molti pazienti cadono Uh, tipicamente all'interno di quella griglia And some aren't just not in a blood e quindi questo significa che alcuni risultati non sono uh, rappresentati in, una in un prelievo e un'analisi del sangue, if these are mediums, mediums of a Anche perché questi risultati sono uh, risultati mediani di una tipica popolazione. So the idea is to look at the individual and utilizing Yes Drive and its report to draw a live and dynamic picture of that person's situation. Pertanto l'obiettivo è quello di inquadrare lo stato dell'individuo e l'S Drive ci permette di fare quella domanda e di ottenere una istantanea sullo stato di quella persona in quel momento. And uh, we've had quite a few talks and discussion within uh, the last yesterday and yesterday evening on, for example, relations in between health and gut, and what are the you know what are the um, what are the dynamics in between. E ne abbiamo parlato a lungo oggi, ne abbiamo parlato ieri sera, quali sono i rapporti no? tra lo stato di salute, lo stato dell'intestino e dei vari altri eh, elementi che compongono l'organismo. And of course the gut wall being the biggest um, surface to have contact with the outside world, because food is strange and alien. È um, una forma di comunicazione attraverso questa wall. E chiaramente eh, il grosso di questa comunicazione tra l'individuo e il mondo esterno avviene attraverso la parete intestinale, perché è una delle superfici più grandi con cui l'organismo interagisce col mondo esterno e interagisce in questo caso, nella fattispecie, col mondo esterno attraverso il cibo che consuma. You have, you have immune competence, you have to take up substances. Um, You are in with all e chiaramente ci sono elementi legati al sistema immunitario, le varie altre eh, responsabilità legate alle assunzioni delle sostanze che si consumano e poi eh, i vari altri sistemi di corrispondenza. Quindi molto spesso è facile dire sì, batteri, batteri, batteri. Ma questo non è ma questo non è vero. The is not only from to the body. Perché l'influenza non è soltanto dai batteri all'organismo. l'influenza è from the body to the bacteria. C'è anche il percorso che, che, dove l'influenza va dall'organismo ai batteri. If someone starts to get depressed, you will have an immediate change in, in your eh, se una persona, per esempio, entra in depressione c'è un mutamento istantaneo del microbioma. Non troverete mai una persona che ha un mutamento del sistema immunitario senza che ci sia stato un mutamento nel microbioma. And these factors flying around in the body like interleukins and tumor necrosis factor alpha for the macrophage activity etc etc they are not only in the body they influence the bacteria just as well e abbiamo queste sostanze interleuchine quant'altro che circolano nell'organismo e queste hanno un impatto uh, sui batteri e viceversa so treating immune balance treating intestinal wall and maybe treat the bacteria and then you have the of Quindi l'equazione della stabilità sta nel trattare sia appunto il sistema immunitario, la parete intestinale e il microbioma e i contenuti batterici. There is so much cross influence in between all the different parts that you just cannot take one out and saying that's the disbalance. Poiché le interferenze e gli intrecci sono numerosissimi, non se ne può selezionare uno di quei fattori e dire questo è il fattore dello squilibrio. But why do we focus on the gut situation so much in the report that it's very represented? Perché nel report dell'S-Drive ci concentriamo così tanto sullo stato e la condizione dell'intestino? Because the gut is the place where we actually take up so many important elements. Perché è l'intestino, che è l'organo primario per l'assunzione eh, de, degli ingredienti, dei nutrienti. And um, if this situation is not risolved, then much, a lot just gets rejected and never really reaches its destination, no matter how good or how expensive the things are you take. Eh, quindi se non risolviamo la questione a quel livello, a livello dell'assorbimento intestinale, chiaramente tutto quello che consumiamo mm, può essere respinto, eliminato, smaltito, non raggiunge eh, le destinazioni per cui era stato inteso e quindi alla fine è come buttarlo via e spesso questi sono ingredienti anche molto costosi. Se possiamo trovare se dopo The Ebbene, noi possiamo però misurare mesi dopo se tutti quegli ingredienti, quei cambiamenti della dieta hanno portato al raggiungimento delle varie destinazioni e se le destinazioni non sono state raggiunte, possiamo ritarare, reinterrogare e vedere e cos'altro ci può essere da fare? And the point is too, does it actually is it actually the body? E un'altra domanda ancora, l'organismo assume poi quella sostanza? And poi um, then also uh, it is good and important to take forms that can be per questo diventa altrettanto, anzi, ancora più importante assumere questi integratori no, nelle forme che sono più uh, biodisponibili. And thanks to the Roman gods, you have Giorgio carrying all these products which can easily resolved so that... The place to travel is not very far, quindi, grazie alle divinità romane che qui ci assistono, abbiamo il dottor Giorgio Terziani, che non è molto lontano da noi e che può spacciarci queste sostanze, because per esempio, qui lo spraying it e il transmembrane attraverso la mucosa membrana, se può essere resorbito direttamente, perfetto. Non è un impianto addizionale, ma è solo il spot direttamente. Qui abbiamo un esempio di questo prodotto, dello spray vitamina C della cell che appunto eh, con questo meccanismo riesce a superare le mucose e quindi ad essere assorbito eh, più facilmente. So, e soprattutto nell'intestino dobbiamo mantenere e raggiungere l'integrità della membrana. Perché sapete che talvolta la parete intestinale si presenta così. Quindi sembra magma lavico molto vicino così sull'Etna e anche dove as well as the integrity of the cell membrane potential anche il potenziale della membrana cellulare è un obiettivo molto importante In, influenced by a shift of uh, minerals for example. Se per esempio ci fosse un cambiamento nel, nei contenuti dei minerali nell'organismo, per esempio influenzati dall'elettrosmog, no e spesso questo so, disturbo esiste indipendentemente da quello che consumiamo. Idea è to detect the, of the Quindi l'obiettivo è sempre quello di individuare la situazione, la condizione specifica del nostro paziente. epigenetico, perché è la summa dell'influenza sulla vita, a parte Which are built into the DNA. Per questo lo chiamiamo uh, epigenetica, perché è la somma di tutti i fattori della vita che si sommano a loro volta sul, al patrimonio genetico. We have in of how one feels. E assolutamente, vincete uh, la battaglia sull'intestino. Cioè, Sistemate l'intestino perché è attraverso questo che poi si determina tutto il resto. So the idea is to re the Quindi l'idea è quella di risincronizzare il sistema. By me and of just Quindi gestendo meccanismi e dinamiche anziché singoli fattori o singoli sintomi e, just to get one thought out of your mind, um, many practitioners see a patient and then they say oh, I could do a blood analysis with this person, oh, I could do a manual therapy with this person, oh, I could do an S-drive test with this person, right? E molti eh, medici, naturopati, vedono il paziente e si chiedono, sì, potrei per esempio fare un test ematico, potrei fare un'applicazione manuale di questo genere, potrei magari usare l'S-Drive. Do yourself and do your patient the favor of taking an S-Drive test at the moment when they come for the first time, before they even see you. Ebbene, il mio consiglio è questo, e vi fate un favore se adottate questo consiglio. Fate fare un test S-Drive al vostro paziente, al vostro cliente, prima ancora che venga nel vostro studio. That is how so many very successful colleagues work. Molti dei nostri colleghi di gran successo operano in questa maniera. Perché questo significa che quando il paziente viene nel vostro studio e avviene il primo consulto, tu hai già in mano eh, elementi, input, mh, cose che possono stimolare la tua intuizione e quindi eh, stabilire il dialogo. So the idea is to do it automatically, which means you can then also follow up on the Per questo eh, il consiglio è quello di far fare in automatico prima che vengano anche per il primo consulto il test con l'S-Drive. you call this no-brainer. You don't have to think about it, you just do it. In inglese esiste un'espressione no-brainer, dice non serve usare il cervello per trovare la maniera giusta di fare. Perché questa è la cosa più eh, banale e semplice che si possa fare. Perché questo aiuta a stabilire quel primo colloquio e quindi conduce poi alle decisioni da prendere. And then after 90 days and see what e poi rifacciamo il test dopo 90 giorni per vedere che cosa è successo. And then test after 90 days and see what e poi di nuovo un altro test dopo 90 giorni per vedere il riscontro. E adesso capite anche perché l'S-Drive, questo dispositivo, si chiama S-Drive. S stands for S sta per signature che vuol dire firma the signature wave of a person. è la firma dell'onda, delle frequenze di quella persona, di quell'individuo quella è la firma di quell'individuo questo è quello che dà il nome S-Drive al dispositivo So you use the Quindi l'S drive e il report che ne consegue sono gli strumenti per permetterci di risintonizzarci con la vita e risintonizzarci con la vita su ampia scala getting in tune with you risintonizzarci con noi stessi thank you for your attention grazie per l'attenzione